Eh, per quanto riguarda eh, le comunicazioni che vi devo dare, eh, vorrei avvisare che eh, la, per gentile collaborazione del consigliere La Terza la commissione è, ripre è in ripresa video e in diretta streaming. Se c'è qualcuno che è contrario parli, parli ora o taci per sempre, come si dice. Eh, io per non perdere ulteriore tempo, passerei immediatamente la parola alla Presidente Iacolo, eh, sì, eh, che ci fa una presentazione eh, breve per dare il più spazio possibile alle domande. Eh, ci sono ancora problemi? provaste? No, no, no, aspetta, come Antonio Grazie dell'invito eh, che cogliamo sempre con grande favore da parte del Consiglio di Zona perché ci consente di poter eh, sentire la nostra viva voce, le cose che stiamo facendo eh, e quello che, anche quello che andremo a fare. È un'occasione per noi anche di, eh, di panare dubbi, incertezze, chiarire alcuni episodi, anche ovviamente. Rispondere alle domande di tutti i genitori qui presenti. Tanto vediamo se riusciamo a. Io inizio anche solo così per non, per non perdere tempo. Allora, i soliti temi eh, eh, sui quali noi continuiamo il nostro lavoro, di cui vi avevamo parlato l'anno scorso, sono sempre i temi, innanzitutto, della, della trasparenza, della qualità della materia prima, del, del, degli acquisti, delle modalità di acquisto e dell'attenzione diciamo, dell all'ambiente che cerchiamo faticosamente di perseguire e, e quindi vi dirò un po' le cose, aggiornamenti su quello che è stato quest'anno e quello che andremo a fare. Per quanto riguarda la trasparenza, abbiamo pronto il modello organizzativo 231 del 2001 che andremo ad approvare portare in consiglio, nel, nel, nel prossimo CDA a, a gennaio e stiamo elaborando il piano anti -correzione. Per quanto riguarda gli acquisti, eh, eh, stiamo implementando il nostro sito anche con tutti i dati previsti appunto dalla legge 190 e dal decreto legislativo 33, proprio in questi giorni lo stiamo arricchendo di tutti quei dati eh, previsti ai fini della pubblicità e dell'informazione richiesta appunto dal decreto legislativo 33. Eh, le regole che noi applichiamo agli acquisti, come sapete, sono le regole applicabili a una pubblica amministrazione, eh, nel quale i, eh, e procediamo con gara o con un fiduciario o con affidamento diretto, approfittando di un decreto legislativo del 2001 che ci consente di fare degli affidamenti diretti per favorire eh, il. Um, la contrattualizzazione dei produttori locali e quindi stiamo aumentando l'offerta dei prodotti di questo tipo, non senza difficoltà, che non dipendono tanto da noi dalla nostra volontà, quanto dalla difficoltà di alcuni produttori locali eh, a partecipare alle nostre gare, ma non tanto come requisiti di fatturato, perché abbiamo azzerato il requisito di ingresso di fatturato in modo da consentire a chiunque, piccole, medie imprese, grandi imprese, poter partecipare alle nostre gare come ai nostri eh, cottimi. La difficoltà che incontriamo, cosa sulla quale stiamo lavorando eh, in affiancamento alle imprese che hanno voluto seguire questo percorso, come ad esempio il Consorzio Lizerane del Parco del Ticino, è una sorta di assistenza proprio alla uh, risposta alle richieste di tipo legale e amministrativo. Insomma, in totale, se a loro volta si facessero assistere da qualcuno competente, capace di leggere i bandi e i disciplinari, forse riusciremmo ad avere una maggiore partecipazione. Eh, recentemente, ad esempio, con AgriPiace di eh, Piacenza abbiamo attivato un, un contratto. Ma insomma fanno un po' fatica, cioè quasi quasi insomma, farebbero a meno di avere la nostra come cliente. Per le regole che ovviamente devono essere rispettate in termini di, eh, di contrattualistici, ma anche in tema di eh, continuità della conformità tecnica ai requisiti richiesti. E, I miglioramenti nel tempo eravamo partiti con, come sapete, gli affidamenti sulle materie prime, vecchia amministrazione erano impontati prevalentemente eh, dando prevalentemente peso al prezzo anche con degli acquisti dove arrivavamo al 95% di attribuzione al punteggio al, al, al, all'elemento prezzo. Abbiamo iniziato l'anno scorso a spostarci più verso la qualità però proponendo sempre un 60 punti al al prezzo e 40 alla qualità, quest'anno abbiamo dovuto invertire proprio e dando prevalenza esclusivamente alla qualità per cui tutte le gare ad oggi sono svolte dando 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo. E quello che dicevo prima è appunto l'annullamento del requisito di fatturato in ingresso, e... avevamo già rivisitato un po' tutte le gare d'appalto per tenere conto anche delle dell'indicazione della spending review, la giudicazione finale è facoltà per noi di rifare un audit o chiedere un campionamento prima della giudica finale, quindi sottoporre il prodotto ad analisi o tutte e due in taluni casi e i requisiti erano sempre quelli di favorire appunto, consentire alla partecipante di poter offrire delle migliorie rispetto ai requisiti richiesti, i quali appunto la la certificazione volontaria di rintracciabilità, eh, la possibilità anche a fronte di una richiesta di prodotto convenzionale di poter offrire prodotto a lotta integrata o biologico. Produzione locale e filiera corto ovviamente hanno dei punteggi superiori a chi eh, si presenta come commerciante rispetto come distributore rispetto al, al produttore e per quanto riguarda le politiche ambientali attuate dal potenziale fornitore c'è la possibilità di offrirci degli imbandate ad esempio con condizioni eh, di eh, riciclo e revati così come prevede il decreto ministeriale eh, i criteri minimi ambientali per quanto riguarda il protocollo di chiesa per la regione lombardia per eh, l'inserimento nei menu scolastici della trota levanti in acquacultura e a chilometro zero le, vi devo dire insomma, che questo, diciamo, questa sperimentazione sta andando un po' a rilento, non perché facciamo fatica noi, ma perché, ripeto, fanno fatica sempre loro a seguirci. E, o meglio, diciamo, sono cambiate, cambiate delle situazioni nella, nella, a livello di Regione Lombardia per il quale c'è cioè, stato un, un rallentamento, adesso speriamo di riuscire a, ad avere questi finanziamenti dalla comunità europea, almeno non dovremmo averli noi, dovremmo averli la Regione. Eh, rispetto ai eh, miglioramenti, eh, per chi già eh, lo sa, ma per chi non lo sa, abbiamo introdotto una serie di prodotti biologici ehm, il budino proveniente dal mercato Eco Solidale, il pane integrale una volta alla settimana la polpa di pomodoro a chilometro zero del consorzio Cald'Alasco con Diretti e... Ehm, e alcuni diciamo è a bel pesto con pinoli cioè tutti gli ingredienti di provenienza eh, mediterranea. Continuerà anche quest'anno in occasione diciamo, della, della ricorrenza eh, della strage di Capace il menù prodotto con prodotti da Libera terra proveniente dai terreni confiscati alla mafia. Continueremo con il progetto del menù etnici. Questa è una serie di miglioramenti introdotti nel menù che potrete trovare. Anche sul nostro sito, diciamo che ha, con il processo di miglioramento, anche se non così incisivo, comunque è sempre fatto ad ogni, ad ogni previsione di nuovo menu. E in particolare, quest'anno abbiamo acquisito come nuovo contratto una gara d'appalto sulle carni bovine. Siamo riusciti a ottenere carne, beh, noi avevamo chiesto carne italiana, quindi nato allevato, nato, allevato, macellato e sezionato in Italia, le famose quindi 4T, e il fornitore ci ha proposto non solo carne 4T, ma anche carne IGP, ovvero da indicazione geografica protetta, e quindi provenienti dal territorio del consorzio dell'Appennino eh, Emiliano-Romagnolo e eh, Marchigiano. Le carne vicole sono italiane, gli animali allevati a terra e le uova pastorizzate sono di classe A, galline allevate a terra in allevamenti italiani. Burro figliora corta, chilometro zero, il casificio bresciano. Travasciamo l'elenco questo appunto lo trovate sul nostro sito la situazione attuale delle materie prime che noi stiamo utilizzando in ristorazione scolastica è esattamente quella che potete trovare nel nostro sito. Per quanto riguarda l'eccedenza alimentare, continua la raccolta volontaria presso le scuole che aderiscono volontariamente al progetto del recupero di pane e frutta avanzate in circa un centinaio di scuole. Il CTC ha iniziato anche a ritorare le, le, le scorte di produzione presso un centro cucina nella quale abbiamo iniziato una sperimentazione a maggio scorso, eh, nel senso abbiamo cinque cucine nelle quali comunque giornalmente avanza sempre del cibo pronto, dalle quali possono essere ritirati i cibi da destinare a, eh, agli indigenti o comunque a situazioni già enti di carità deboli. Ovviamente perseguono le azioni di contenimento avanzi sulle vite speciali, eh, andrei veloce, nel senso che sono i numeri che già conosciamo e che sono potete reperire sul nostro sito. Eh, anche qui sono state fatte una serie di azioni di miglioramento come ad esempio l'adozione dell'etichetta colorata che individua eh, gli allergici gravi, questi per cioè, dare ancora maggiore attenzione a evitare insomma, gli errori che eh, sono accaduti in, in istituzione. E, e sono state fatte una serie anche di appunto sacchetto trasparente, che prima era di carta per, per le chiese speciali per contenimento della frutta e del E papà, poi abbiamo la richiesta, abbiamo sollecitato il comune, cosa che poi ha fatto, eh, affinché eh, facesse un'azione anche di sensibilizzazione sugli insegnanti perché qualche incidente è occorso anche per il mancato controllo e vigilanza da parte degli insegnanti. E, altre azioni di miglioramento ovviamente riguardano anche la produzione, il progetto di produzione centralizzata delle diete sanitarie ha dato esito negativo per cui continueremo a produrre le diete ciascuno nella propria cucina di riferimento. E stiamo verificando mi pare che forse riusciremo a fare a utilizzare la farina di amido di mais invece che di farina zero per il modo da ridurre il rischio per le, le impanature le infarinature e per i celiaci e così i celiaci potranno mangiare anche gli alimenti previsti dalmeno comune per quanto riguarda l'attenzione per l'ambiente, continua la raccolta differenziata dei bambini presso le scuole. Abbiamo diritto a un progetto, il progetto Riponte, che qualifica... Poi, è un progetto che, è stato, che ha vinto un bando eh, promosso dalla Fondazione Cariplo. E che appunto l'intera comunità del quartiere Pontelato nell'approfondimento di tematiche e di stili di vita che promuovono la cultura della sostenibilità. Abbiamo iniziato settimana scorsa diciamo, a progettare, due settimane fa, a incontrare i nostri partner per sostenere questo progetto di, di ricerca e di de, attualizzazione, cioè nel senso sarà un progetto operativo che coinvolgerà le scuole e anche le famiglie e con loro faremo un, un lavoro di eh, verifica della de migliore prestazione eh, ristorativa in termini di impianti mentali. Le iniziative che vi dicevo continueranno, eh, oggi c'è stata quella del menù siciliano che volutamente abbiamo invertito col menu eh, medio orientale. Eh, proprio con l'intenzione che volevamo arrivare, ci ha preparato molto bene questo, questa giornata che sicuramente eh, potrà testare qualche eh, contrapposizione, quindi preferiamo essere certi di fare un buon lavoro e quindi ci siamo dati più tempo. Eh, il progetto BioRegione è un progetto che è già ormai al secondo anno di attività è un progetto nel quale appunto Milano Ristorazione collabora con l'università e questo è rivolto all'individuazione della, della migliore domanda rispetto all'offerta quindi a far incontrare chi, eh, diciamo, chi fa l'offerta con, eh, con chi ha disponibilità del prodotto sul territorio in termini di educazione alimentare Partiremo eh, oramai a gennaio, volevamo partire a dicembre con questo progetto che si chiama Siamo tutti cuochi, eh, un progetto nel quale viene in collaborazione con la Fondazione De Marchi e la professoressa Clara De Clario, la professoressa Scaglioni pediatra della Clinica, Pe Pe Clinica Pediatrica di San Paolo, ex professora Agostoni della Clinica De Marchi, eh, sostanzialmente si traduce in laboratorio di cucina eh, in orari più o meno città pomeriggio dove i genitori potranno incontrare eh, i nutrizionisti della clinica De Marchi con le dietiste un nostro chef sarà a disposizione per preparare con loro delle preitanze e contemporaneamente i bambini anche loro assistiti dalla professoressa Clara De Clario faranno anche loro il loro piccolo laboratorio di cucina e al termine eh, cena conviviale, dopo ognuno condividerà il cibo preparato, eh, quindi avremo il cibo preparato dai bambini e il cibo preparato dai genitori. E, quindi poi c'era il progetto Mangiare con Cura, Che sta, eh, siamo quasi in direttura d'arrivo, nel senso abbiamo esaurito tutto il programma, eh, inizieremo con delle scuole, quattro scuole pilote a gennaio a eh, completare il percorso di questo progetto, che è un progetto di ricerca svolto con l'Università di Coca di Milano. Io eh, a questo punto chiuderei e, e quindi resto a vostra disposizione. Grazie Presidente, eh, io acquisisco questo per allegarlo al mio verbale. Per quanto eh, riguarda eh, diciamo la zona 9, eh, nel corso di quest'anno ci siamo visti l'anno scorso, questo è un incontro che eh, cerchiamo di organizzare ogni anno all'inizio dell'anno, quest'anno sono un po' eh, in ritardo, eh, l'abbiamo fatto anche lo scorso anno, quindi è un'iniziativa che si fa per concentrare un po' quelle che sono le domande e i quesiti che durante l'anno emergono nel corso delle sedute e per dare modo ai cittadini di esprimere invece di fare le proprie osservazioni e le proprie domande, i cittadini che sono in questo caso, presuppongo, quasi tutti i genitori. Eh, nel corso di quest'anno diciamo, le problematiche che sono emerse eh, nel corso diciamo, dell'anno um, dal Consiglio sono state queste. Eh, è in corso di eh, presentazione una mozione, cioè verrà discussa prossimamente una mozione per abolire l'utilizzo della plastica eh, nei eh, dei piatti nella ristorazione scolastica. C'è eh, da parte, eh, c'è stato diciamo nel corso delle riunioni dell per determinare per dare il parere sul regolamento delle commissioni mensa che come sa eh, tutte le, tutti i consiglieri di zona hanno dovuto dare il parere sul regolamento delle commissioni mensa è emersa una tematica che non era attinente al regolamento e che perciò avevo appunto detto che sarebbe stata discussa in questa occasione ed è quella eh, dello sciopero eh, del delle occasioni in cui sciopera il personale e di conseguenza eh, il pasto freddo. Questa tematica sembra eh, essere in fase di risoluzione, eh, vorremmo capire se la soluzione è definitiva, se eh, il prefetto deve intervenire tutte le volte per dichiarare eh, che il pasto non cioè che diciamo che eh, il diritto di sciopero viene limitato in quanto si tratta di un'attività necessaria se eh, questo riguarda anche gli scioperi del personale comunale e del personale eh, di cooperativa per, per cui diciamo se questo significa che il problema si è risolto indefinitamente o se invece altre tipologie tipologie di sciopero possibile che potranno portare l'interruzione del servizio. Questo lo dico perché mi è stato scritto eh, per esempio capito. lunedì, eh, eh, consigliere Pellegrini quando sarà lei presidente capito, di questa no, commissione, no. e glielo auguro, probabilmente già nel prossimo Facciamo mandato, farà farà eh, eh. Eh, di solito lei tiene il microfono per 10-15 minuti io credo di, che sto parlando da 3 minuti mi sembra Ma che è. sia un mio diritto cioè, la ringrazio dire. comunque la ringrazio, mi mi la ringrazio della sollecitazione da dire la ringrazio della sollecitazione non sto parlando di cose inutili sto riassumendo quello ascolto. che è e che... eh, guardi mi sta facendo solo perdere tempo no. andiamo avanti così Va bene, tiriamo qua la gente e facciamola parlare, ascoltiamola, poi le ripetiamo noi. No, taci tu, eh, facciamo un momento di respiro profondo, c'è tutto il tempo del mondo. Eh, quindi questa è in sostanza, se non dimentico con niente, le cose che sono emerse durante quest'anno. Eh, adesso naturalmente eh, i cittadini che Desiderano fare domande possono avvicinarsi a un qualsiasi microfono libero, prendere il pulsante e parlare. Subito? Nel caso in cui non prego sì, si presenti come scuola Certo, sono della scuola di via giustizia, la materna, mi chiamo Petro Loreggiano. E, la domanda che volevo fare a Milano Ristorazione che eh, emerge dopo tutta una serie di episodi legati al problema della terra dei fuochi nel sud Italia e quindi insomma moltissime zone d'Italia fortemente contaminate sul territorio, noi eh, avremo necessità di capire con estrema precisione la provenienza di tutte le materie prime che vengono utilizzate per ad esempio preparare la salsa di pomodoro per i bambini piuttosto che i pomodori stessi che abbiamo visto proprio da, eh, da quello che voi avete pubblicato sul vostro sito che provengono dalla campagna in maniera molto appunto giustamente generica senza specificare da quali province della campagna ad esempio piuttosto che di moltissime eh, verdure o frutta che hanno come indicazione di provenienza in maniera molto generica l'Italia senza riuscire a capire da parte dei genitori da quali regioni d'Italia tutto questo proviene. Noi avremo necessità di sapere con precisione da dove arrivano i cibi che vengono utilizzati per i menu dei nostri bambini. Grazie, raccogliamo qualche domanda e poi procediamo. Prego. Se accomodi al primo microfono libero libero? Premato il Buonasera, io rappresento la scuola di Pastrengo, sono la presidente di Pastrengo. Pastrengo. Allora, io domande ne ho veramente poche, nel senso che i bambini sono i primi ad essere considerati. Allora, gli scioperi, secondo me, devono essere, come ha detto l'aroconsolo, un po' presi in considerazione, perché i bambini sono quelli che ne risentono come prime persone. Secondariamente il menù nuovo che è stato introdotto, secondo me, non è accettato da tutti i bambini. Quindi, di conseguenza, bisogna trovare una soluzione alternativa che tutti i bambini mangino, indifferentemente che ci sia il piatto vegano, il piatto cinese, il piatto, non, non dico che non deve essere accettato il piatto in generale, però tutti i bambini devono mangiare e non sono costretti a stare a casa per quel giorno, perché alcuni non portano neanche i bambini a scuola, quindi secondo me dovete un po' rivedere questa cosa, poi vedete voi. Un'altra cosa, facendo la commissione mensa, io assaggio i piatti, e l'ho già detto alla Presidente di Ristorazione Milano, perché l'ho incontrata in una zona che non era la mia, purtroppo, e glielo ho detto, eh, i gusti per i bambini sono importanti, se ci sono troppe cipolle o troppo aglio nel pesto, i bambini non mangiano queste cose, quindi di conseguenza bisogna anche un po' adeguarsi ai piatti dei bambini, perché non sono... Grandi. Io parlo per pastrello perché sono dell'infanzia, quindi bambini che hanno 3, 4, 5 anni. Un'altra cosa è di dare un po' importanza anche nei prodotti che voi prendete, come ha detto questa signora prima, perché giustamente la contaminazione dei terreni comunque c'è, noi non la vediamo, non lo possiamo valutare questa cosa. Quindi siete voi che dovete vedere, voi nel senso chi è competente di fare queste cose, prendersi la responsabilità e vedere effettivamente che non ci siano contaminazioni, perché i bambini sono i primi che ne sentono. Io chiedo solo queste cose. Grazie. Prego. Grazie a tutti per la estrema concisione. C'è qualcun altro? o anche i consiglieri eh, non è, sì, no, è no. obbligatorio. Prego il consigliere Santoyer. Ah no, mi scusi, non avevo visto. Prego. Mi dica la scuola? Sì, buonasera. Sono della scuola Munari, la scuola materna. Eh, volevo solo una, fare una precisazione rispetto a quello che ha detto l'altra signora rispetto ai menu eh, speciali che possono rappresentare per i nostri bambini un'occasione magari per vedere, per eh, assaggiare qualcosa di nuovo e per magari appunto scoprire delle, eh, delle, degli alimenti che non appartengono magari alla nostra cultura, però ehm, potremmo magari integrarli all'interno di, eh, di un menù, cioè per quel pranzo che contenga anche però un piatto che sia più familiare a noi perché eh, cioè quello che è successo nelle precedenti edizioni insomma in quest'anno quest è stato quello che magari eh, se, mh, ci sono bambini che magari non hanno assaggiato niente perché magari anche per fissazioni no? uno non vede una cosa che non ha mai mangiato e non la vuole assaggiare eh, e allora la possibilità magari di proporre un piatto del menù appunto eh, vegano, quello che è, eh, può essere appunto avvicinare i nostri bambini a qualcosa di nuovo, a una novità che poi ci può anche piacere, ma magari proporre un secondo o un primo che sia invece più, più simile a noi in modo che se uno non l'ha assaggiato mangi la pasta normale, al pomodoro e vabbè, per quel giorno lì eh, va bene così perché comunque credo che come mamma no, in tutte le, le proposte culinarie c'è quello che non vuole mangiare il pesce e quello che non vuole mangiare eh, il no? però si propone sempre però avendo cura che magari su tre cose qualcosa la possono mangiare poi invece volevo fare una domanda invece sul... Um, sul menu eh, sulla giornata della celiachia, perché quello è eh, invece, mentre gli altri mi sembravano eh, un avvicinarsi a culture, a modo di mangiare magari diversi dei nostri, però la celiachia invece è una malattia, è una condizione di grave eh, svantaggio per i bambini che ce l'hanno e poi di grande appunto attenzione perché eh, basta niente per, appunto, per, per sentirsi male. Però, eh, bisognerebbe riuscire a integrare questi bambini cioè facendoli eh, sentire eh, non mangiandoli come loro ma cercando eh, loro di mangiare come noi per cui magari proporre un piatto che ne so io dico una cosa che faccio a casa mia, polete con il coniglio e per a dire no cioè nel senso che, che mangiano insieme a ma noi, il risotto con le zucchine ma eh, cioè, il, eh, il menù senza glutine è un, è un uh, è un, una cosa che viene fatta per curare una malattia ma come ce ne sono altre? ecco queste sono le mie domande grazie eh, allora gli iscritti genitori ce ne sono altri se no prego poi abbiamo come consiglieri iscritti Santoyerma, Pellegrini, Luzzi giusto? perché faccio tutto da sola e posso sbagliare quindi non no, no, no. Sì, buonasera, sono un'educatrice di asilo nido volevo dire proprio quattro punti nido Piane, scusate eh, allora, eh, cose molto molto banali ma che all'asilo nido penso che siano principali e importantissime mancanza di piatti abbiamo, non abbiamo piatti, non abbiamo posate Andiamo alla ricerca dell'impossibile, allora in teoria sono di melanina, giusto? Melanina, per cui plastica che viene lavata perché è un centro cucina interno al nido ovviamente, ci ritorniamo con esempio il primo piatto, cioè il piatto fondo di plastica dove i bambini non vi dico che difficoltà hanno a mangiare e il, secondo pia il piatto piano invece di melanina richieste su richieste su richieste da tizio Cario Sempronio siamo a fine novembre e la eh, soluzione non c'è ancora primo principalmente per cui bambini piccoli stiamo parlando eh, posate non adeguate a bambini piccoli eh, per cui richieste di, di cucchiaini a tutto spiano ma non sappiamo se ci sono dove, dove sono e dove finiscono se ci sono Secondo punto, richiesta se possibile di più varietà di verdura, perché bambini piccoli dove sappiamo benissimo a livello educativo, a livello pratico parlo principalmente, magari mangiano rispetto a bambini più grandicelli, parlo di scuola dell'infanzia dove magari la verdura viene più scartata purtroppo, bambini piccoli ne mangiano, devo dire la verità, la realtà è questa, chiediamo un po' più di varietà perché si hanno patate ogni tanto, carote, eh, zucchine, eh, verdura verde eh, carote, zucchine, verdura verde penso che l'Italia abbia più varietà di verdura, spero eh, terzo punto, piatto unico, che è anni che ne parliamo i bambini piccoli, il piatto unico, vi faccio l'esempio la pasta pasticciata, difficilmente la gradiscono perché non torniamo un po' alla semplicità, è così difficile fare un piatto di pasta bianca ed eventualmente un secondo, non so io, non sono cuoca, ma potrei forse risolvere la situazione più facilmente anche se non sono ah, chissà che, che, che, che preparazione, che adesso non mi viene, scusate le parole, quarto punto, scusate mi sono persa, non me lo ricordo, <ride> piatto unico. Ok, grazie, prego la, la, scusate, no, mi è venuto in mente, scusate Merende all'asilo nido I bambini fanno, sono, parliamo sempre di bambini piccoli Non perché alla scuola dell'infanzia siano grandissimi Però vi parlo della mia realtà ovviamente Bambini piccoli che sono lì dalle 7 e mezza del mattino alle 17, 17 e 30 o 18 Merende le stesse identiche Yogurt il lunedì, siamo sempre esempi, eh biscotti con latte il martedì, yogurt il mercoledì, frutta il giovedì, latte e biscotti il venerdì. C'è la possibilità di variare un po' di più? Grazie. Grazie, il genitore... Eh... Buonasera, Roberta Colomini, primaria Cesari. Eh, io vorrei accennare al problema delle quantità, delle porzioni. Io faccio commissione mensa in una scuola primaria e una, una collega di Commissione Mensa mi dice che ha già portato avanti in passato il discorso della differenziazione delle quantità a seconda dell'età dei bambini, tra una prima e una quinta le esigenze ovviamente sono, sono differenti ma quantità anche in un altro contesto, ho avuto occasione di fare una verifica in occasione di un piatto unico della polenta con lo spezzatino la settimana scorsa che c'è stata da noi mercoledì scorso e devo dire che le quantità erano poche, erano scarse, cioè in un piatto unico per un bambino che o mangi quello oppure è finito, avere delle quantità esigue, soprattutto di polenta poi al lato pratico, perché lo spezzatino c'erano tanti piselli anche comunque diciamo che proteine ce ne potevano essere a sufficienza ma proprio a livello di ponenta c'erano delle quantità, secondo me, scarse. Sono andata un pochino a guardare in rete per quello che può valere, perché in realtà io non sono una nutrizionista, non sono una, una che si è, diciamo, esperta in materia. Ho visto che la grammatura a secco su un anno di ristorazione per i bambini nelle è di 55 grammi di farina di mais. Ho visto che altri comuni per la ristorazione e per le scuole primarie adottano grammature che sono del 30% superiori, parliamo di 70-75 grammi. Ora si tratta di parlare di anziché una cucchiaiata, una cucchiaiata e mezza alla fine, non è che stiamo parlando di una enormità. Per un piatto unico secondo me è una cosa di cui tenere conto. Se ci sono invece due portate diciamo che il problema si diluisce alla fine. Io ho finito. Grazie mille. C'è qualche altro genitore? Io ringrazio veramente tutti. Ah, ecco, prego. Prefetto. Scuola? Allora, scuola Bussero, sono Marito Santo Ierma, referente della commissione Mensa. Io avrei due domande. Um, una se. Si sono andate avanti le sperimentazioni, le prove sulle ricette alternative per le diete, che anche poi sono un paio di anni che le chiediamo, soprattutto perché questi bambini con la dieta ricevono spesso eh, legumi lessi, per cui non sono molto accattivati. Poi volevo chiedere il motivo per cui anche perché sul tema della mozione un po'. plastica la procedura era andata avanti quindi mi chiedevo perché è stata formulata e, e niente vabbè poi leggendo il le bilancio sociale volevo solamente um, sottolineare di dare al Cesare quel che è di Cesare perché il merito per, di aver tolto le maschette di plastica magari va condiviso anche con i consigli di zona con la rappresentanza Sembra che sia stato attribuito invece tutto alla, All al vostro management e alla presidenza. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, benvenuto. Ringrazio Professor Mirafano per essere venuta qui a parlare con noi eh, dei problemi, diciamo, della cartella di strazione. Io parlo come zona, ma con il papà di un amico di tre anni che l'anno eh, scorso andava all'asilo, quest'anno va alla scuola materna. e eh, I problemi che ho sollevato fin dal 2011 riguardano eh, innanzitutto il problema già anticipato prima dal Presidente del Loconsolo riguardo lo sciopero, per cui il, il problema che ho sollevato e per cui non ho voluto trattare solamente adesso, ma anche trattare... Eh, fino al 2011, con diverse relazioni che ho presentato in Consiglio, deriva dal fatto che eh, appunto, portarsi i panini a casa non è sicuramente un'alimentazione un adeguata per i bimbi che hanno da un, da, da un anno a tre anni e, e sapendo quanto è l'alimentazione importante per questa, per questa fascia d'età. So, ho letto il comunicato del 15 novembre e spero che possa essere anche applicato in futuro e possa essere esteso sempre. La cosa che mi chiedo, perché so che ci sono dei genitori che stanno raccogliendo le firme, se c'è la possibilità eventualmente per i giorni di servizio che ci sono stati, cioè di mancata erogazione di servizio a causa di sciocchi di minerale ristorazione, se si possono decurtare dalla da scheda che sta pagata, perché in effetti durante il messo dello sciocco noi ci siamo portati panini a casa, per cui non abbiamo ricevuto il servizio se possiamo essere in qualche modo, eh, voglio dire, perché pagare un servizio per un nuovo? Questa è la, è la semplice e banale domanda: e in caso di vittoria di con mancata locazione del servizio, se questi giorni possono non essere conteggiati per il pagamento della retta, io adesso ho pagato la retta, e comunque è comunque significativo. Per cui eh, volevo chiedere: fare eh, questa domanda, quindi non pagare in caso di sciopero. La seconda, volevo sapere se avete dei dati, avete raccolto dei dati rispetto a quando è stata <ride> la giornata del mio vegano, quanto. Cibo è stato sprecato perché, dai, dai sondaggi che faccio io con i genitori, eh, mi sembra che più del 90% non abbia mangiato questo, eh, questo, questo menù. E sicuramente, per come dicevano prima alcuni interventi che mi hanno preceduto, sicuramente è importante adeguarsi e eh, comunque avere un'alimentazione diversa dalla nostra, ma con tutte le cose ci vuole un'educazione Per cui, se un bambino di 3 anni fa mangiare il tofu. Mh, probabilmente ci gioca come, so, come fosse il bidone, per cui probabilmente eh, forse è forse l'alimentazione corretta, probabilmente una pasta prima, una pasta in bianco, una pasta sugo che è sicuramente più adeguata. L'ultima domanda che voglio fare è per quanto riguarda eh, i prodotti biologici che avete introdotto, se avete dei dati rispetto a quanto aumentato il costo per l'acquisto di queste materie prime, c'è sicuramente. Cioè sicuramente che sono maggiormente di qualità, però voglio capire anche rispetto ai costi di una ristorazione questo se avete già un dato di questo. Da ultimo, beh, la battaglia sulla plastica, abolire la plastica nella refezione, non voglio accendere il dibattito, però mi sembra direi molto ideologica, nel senso che non ci sono dati sensibili, sul, eh, su, su, sui danni che possono provocare prodotti di questo, prodotti di questo genere, a te che anche i membri della giunta di questa città sono espressi in maniera contraria questo cambiamento. Grazie. Grazie. No, eh, sulla plastica, solo per precisare, il cambiamento è stato fatto sulle gastronomie. Eh, per quanto riguarda i piatti eh, e le sposate no no, proprio... no, no, no, no, no, solo per chiarire, credevo ci fosse un equivoco. Eh, consigliere Pellegrini, prego. Grazie Presidente, grazie anche alla Presidente che è qua con noi e ha saputo ascoltare i genitori. Io ascoltando i miei colleghi a questo punto chiedo qualcosa di nuovo nel senso che eh, si è parlato del menu, menù vegano, delle migliaia e migliaia di mail che credo centinaia di eh, l'anno ristorazione avrà ricevuto chiaramente in maniera trasversale, nel senso che da papà e mamme eh, di diversi orientamenti politici e questo forse ha colpito più di tutti, perché Milano ristorazione è un'azienda che deve servire per nutrire i bambini a scuola. Non per fare politica, perché la politica è una cosa che si fa qua dentro, la facciamo fuori, la facciamo quando andiamo a votare, ma non per nutrire i bambini. Si fa una politica nutrizionale, ma non si mettono le idee e le ideologie nei piatti, si mette il cibo. Lo dico perché sono andato a stamparmi oggi questo estratto sul sito. Perché stamattina il mio bambino mi ha detto papà. Sono anch'io un papà di due bimbi, uno di 9 anni, l'altro di 12, quello di 12 fortunatamente ha detto che lui è felice perché ha finito con Milano Ristorazione, Vabbè. purtroppo non sono felice di questo, ma prendo atto che i bambini non sono così eh, entusiasti. Il piccolino mi ha detto papà domani non vorrei andare a scuola perché c'è il menù di orientale. Ah, premetto, i bambini fino ad oggi nessun bimbo. E nessuna famiglia è stata avvisata da Milano Ristorazione e dalla scuola di questo cambio di rotta perché poi, se si andate sul sito, vi troverete nella giornata speciale ancora la giornata dedicata al menù mediorientale. Perché io me lo sono stampato ancora nel sito. Da un'altra parte trovate giornata siciliana, dall'altra mediorientale, quindi chiedo eh, gentilmente alla Presidente di gestire molto meglio il sito e la comunicazione fatta ai genitori. Ho avuto qualche mail di mamme che proprio non hanno mandato il loro figlio perché l'altra volta, in virtù dell'altro eh, dell pranzo, i bimbi sono andati a casa, non avevano mangiato nulla, la giornata a scuola per chi fa l'elementare è un po' lunga e quindi pane e acqua solo in galera si mangia, ma non si mangia più neppure in galera. Tutto questo per dirvi che vi voglio leggere un estratto che fa un po' specie, ma è quello che poi ho detto in premessa, che la politica si deve fare fuori da queste aziende. Vi leggo quello che ho sottolineato. L'esperienza positiva in merito delle giornate speciali, l'esperienza positiva delle giornate dell'integrazione introdotto alla fine dello scorso anno scolastico è alla base delle nuove giornate per, con menù speciale che verranno celebrate nell'anno 2013-2014, giornate speciali che comprenderanno menù tipici ed etnici per proseguire il percorso intrapreso di integrazione, ma anche menù particolari utili ad introdurre ed approfondire tematiche, tematiche già presenti ma non abbastanza sviluppate nella quotidianità. Tutti i menù tutti i menù si pongono l'obiettivo non solo di far provare nuove ricette ma di trasmettere dei messaggi di inclusione e di tolleranza non mangiare eh bambini perché è attraverso il cibo che mangiamo ogni giorno che possiamo imparare a conoscere meglio ciò che è diverso ed apprezzato concludo Ciò vale per un alimento che introduciamo nel nostro corpo e inevitabilmente entra a far parte di noi, sia per comprendere meglio chi ci sia vicino ogni giorno e magari per convinzione, per stile di vita, per motivazione religiosa e per obbligo derivante da una patologia, a un regime alimentare diverso dal nostro. E perciò si introducono queste giornate a menù speciale. Questo è il problema queste quattro righe fanno capire che i menù speciali non nascono per i bambini ma nascono per un'ideologia però così. no, voglio finire perché è importante e questa è una cosa centrale voglio chiedere una promessa Milano Ristorazione è un'azienda che fornisce nutrimento cibo ai bambini non deve usare la politica Qua in queste quattro righe è condensato un messaggio che non ha niente che a che vedere con la nutrizione dei bambini. No, lei non mi toglie la parola, io voglio finire. Per io ho fatto un e vorrei finire bene conclude perché comunque si è più difficile. tempo con il suo tempo perché ho altre cose da chiedere alla Presidente no beh scusi consigliera Pellegrini adesso passiamo agli no, altri devo finire un secondo Pre allora preso atto e chiedo alla Presidente di tenere conto che i clienti non siete voi o noi ma sono i genitori grazie che... consigliere ma Pellegrini non non farci uh, consigliere... è un tema importante che non si può bloccare no, non mi toglie la parola non mi toglie di la di parola mi grazie. devo fare altre domande è eh? una questione seria che va approfondita non si fa una dizione in questo modo questi temi sono importanti consigliere perché Pellegrini è un problema sono importanti lei ha problemi io devo Abbiamo qua il Presidente ha alcune domande da porre lei non può togliermi la domanda la, la, la parola. Allora, tornando a ciò ed è importante, tenete conto di quello che avviene, il menù vegano vi ha dato risultati. Consigliere Pellegrini o fa le domande o si interrompe. Eh, ma io devo fare un intervento, io faccio politica e faccio un intervento Grazie. su questo ma argomento facendo politica. A tempo io non do mangiare i bambini, 30, io non ho questo compito. che fare questo tipo così, di lavoro così. non significa dare dei messaggi sui politici e va bene bisogna nutrire i bambini perfettamente allora un'altra domanda che mi tocca fare è perché non avete, avete cambiato cosa? Andrea intanto passiamo la voce poi ok va bene poi allora, domanda è gire. un tema importante che mi coglie veramente perché secondo me Beh, va, consigliere Pellegrini fu... con le domande no, la domanda è perché avete cambiato in maniera così repettina senza fare una comunicazione corretta alla scuola e ai genitori il menù. seconda cosa prima lei parlava di scuola pilota, di 5 scuole in zona 9 vorrei capire quali saranno per un progetto, eh, progetto di, eh, di cosa mi scusi Presidente, un progetto pilota nella zona 9 e 5 scuole venivano ho coinvolte. detto zona 9, ho detto 4 scuole su allora, e volevamo sapere quali così almeno capivamo a che scuole erano coinvolte, l'altra cosa importante che stavo finendo era, forse conviene magari sentire e ascoltare i genitori e i bambini facendo dei sondaggi per capire l'orientamento, perché voi non potete impostare questi menu senza ascoltare i clienti, perché i clienti fanno mercato, Prego, consiglio. Consiglio. Consiglio. Eh, ma dà fastidio questo dà fastidio, e Parlare dà fastidio. Grazie. Allora. grazie Presidente allora. Eh, allora facciamo le più lunghe queste cose che sono importanti non si prende in giro la gente si no. fa le audizioni, si ascolta, no. si dà del tempo grazie. perché sono temi importanti Onestamente, anch'io, le bambine che mangiano a Milano Restorazione, sono più preoccupata della tracciabilità degli alimenti che del messaggio subliminale politico che può dare una giornata speciale. Mi preoccupa più da dove di pomodori che il menù orientale siciliano io vorrei fare alcune domande ottima la collaborazione con Agri piace, perché noi genitori da tanto tempo abbiamo voluto che Milano Ristorazione collaborasse con questo progetto certo va un po' strutturato però va bene l'inizio di questa collaborazione e, bene anche in siciliano perché ai bambini, bambini è piaciuto era buono e e comunque in linea generale la qualità Milano, del cibo di Milano è migliorata. Eh, va bene anche l'inversione delle nelle gare d'appalto del 70% sulla qualità e il 30% sul prezzo, poi ci sono ancora dei fornitori beh, di tipo Stratifico e eh, Maggio, che forniscono frutta e verdura e anche che costruite, la gara di 10 milioni di euro si è stata firmata nel firmata, cioè il contratto è stato firmato nel 2011 e la gara è stata faccia con il 30-70. Volevo capire se qui il rinnovo sarà stato secondo le nuove, le nuove regole del 70-30% al prezzo. Perché comunque, Beh, è 70% è un progetto abbastanza molto nervoso, quindi volevo capire come orientate in tal senso. Ehm, poi volevo capire più sul progetto Bioregione nella pratica in questa consiste questo progetto. Ehm, inoltre eh, volevo capire della. Io sono stata eh, a visitare la, la San Martini. Cina. e c'era una macchina di lasagne bellissima però mai utilizzata, volevo capire sì, so, che intenzioni avete, come recuperarla, per renderla lavrina, non sì, la che, sì, eh, che un'altra domanda, molto ho letto molto che c'è stato un contratto per acquistare dei panettoni di banco. Questo va bene per i dipendenti di Milano Ristorazione. Volevo capire come mai, perché... Qual è la domanda, Scusanna? Come... Qual è la domanda? Eh, so che è stata fatta, è stato un contratto per acquistare per 4.000 euro dei panettoni, eh, dei panettoni paoli tavoli per i dipendenti di Milano Ristorazione. No, allora, il Natale lo fa il Presidente No, eh, però adesso... Ma eh, eh, non è No, una... ah no, questa è la sottibilità, voi solamente avete la sottibilità, quindi spero che la nuova gara da Pantos per comprare piatti, bicchieri, di plastica, sia più irregardabile e possiamo capire come... Sostituire comunque in modo definitivo la plastica, grazie. Grazie a tre minuti, eh, consigliere capo BCC Vegano, anche lei, non più di tre minuti? Così diamo sì, sì. Io volevo, eh, volevo soltanto dire che secondo me alcune domande che sono state fatte sono più che pertinenti. Per esempio, quando la signora ha chiesto la provenienza, eh, per esempio, le, le verdure tipo pomodori, così credo che vabbè, la risposta sia che non proviene da quel mio almeno, però è una buona domanda. Come buona domanda secondo me è stata quella eh, delle porzioni, no? perché poi le porzioni dipendono anche molto da, da, chi, da chi le dà le porzioni. La qualità dei cibi, io credo che noi dobbiamo porre l'attenzione sulla qualità dei cibi, no? poi tutti gli altri discorsi. Eh, secondo me eh, sono un po' più complessi nel senso che è chiaro che ogni genitore, io sono un genitore va i miei figli non hanno più eh, hanno 25 e 22 anni ci sono andati un po' di anni fa no? mio figlio andava alla, alla messa del mio del asilo ogni tanto non mangiava quello che gli veniva proposto eh, perché non gli piaceva a me dispiaceva che non mangiava però è cresciuto lo stesso no? oggi mi pesa 102 kg e arriva a 1,90 m no? per cui voglio dire attenzione anche allora c'erano le commissioni mensa e io ho fatto parte delle commissioni mensa allora no? e cioè secondo me la, la questione vera è puntare sulla qualità dei cibi sul fatto dei menù diventa un po' più complesso perché ognuno lo vorrebbe per esempio sono sicuro non me ne vorrebbe consigliere Pellegrini però sono sicuro che suo figlio gli ha detto io il menù medio orientale non lo mangio perché a lui preferirebbe per conformazione culturale probabilmente che c'è in casa mangiare polenta tutti i giorni visto che è una è un mangiare padano per cui voglio dire stiamo attenti su queste cose cioè secondo me le risposte che io mi attendo dalla, dalla Presidente sono quelle sono qualità dei cibi è no? anche una risposta che è quella che ha posto eh, il consigliere Lulzi cioè sulla questione per esempio degli scioperi tenuto conto che i lavoratori di qualsiasi categoria e di qualsiasi, qualsiasi lavoro facciano hanno il diritto di sciopterlo, no? però in questo caso, visto che hanno a che fare con uh, utenti piccoli e che quindi vanno curati in particolar modo, cercare di limitare al limite il danno che gli può provenire dalla grazia. Consigliere Magari, sì, ma che lei sta per i tre minuti? Mi auguro sì, che gente, lo faccio anche l'era. Io vorrei abbracciarmi la... sempre sul discorso dei menu, eh, per quanto riguarda i menu speciali che si vogliono spegnere in nostro, e... Per me l'idea mi curiosisce molto, la trovo molto interessante. Tuttavia eh, mi rilascio al discorso di lussi, di Luzzi, Luzzi, Luzzi eh, tanto mi dispiace sentire che appunto non vengono apprezzati e vengono il 90% del progetto vengono, eh, vengono Quindi eh, il dubbio che ho adesso è l'idefficacia del progetto, oltretutto se non viene poi, eh, dire, spiega non so, la cultura che c'è dietro perché se solo presentare il piatto sicuramente il bambino preferisce il piatto pasta al sugo. e se non mi piace è eh, uno spettacolo del nostro quindi l'idea è bella se non viene apprezzata da chi poi distribuire il piatto la grazie Consigliere Terza, prego cortesemente di fare silenzio. Così finiamo questo giro di domande. c'è una bene. Adesso parla il consigliere della sì, sì. Terza, poi dopo parla la signora. Grazie, ok. Grazie presidente. Dunque, io faccio un po' il rilogo anche delle cose che mi sono sembrate interessanti, diciamo delle domande già fatte anche dai genitori, quindi riguardo la tracciabilità credo che sia un elemento importante a cui spero la presidente di Milano Ristorazione insomma, ci possa dare delle risposte. Per quanto riguarda gli scioperi, magari, sicuramente la tematica certo è sociale. Uh, però uh, io una cosa che non, con, non, continuo a non concepire è perché nel momento uh, in cui vi è fatto sciopero soltanto se uh, diciamo, uh, il bambino non frequenta per 15 giorni ha diritto a una specie di rimborso per cui è uh, qualcosa che dal punto di come cittadino uh, diciamo, non, non mi sta bene perché io non posso comunque pagare un servizio ogni 15 giorni e il giorno in cui appunto c'è sciopero Devo pagarlo lo stesso, per cui secondo me appunto, avevamo detto, presidente eh, Loconsol, che magari la riaffrontavamo in consiglio di zona questo, questo discorso. Per quanto riguarda le diete culturali, eh, in effetti siamo ciò che mangiamo <ride> da un certo punto di vista e poi un po' di curiosità magari non guasta. Certo, molte volte eh, si crea tanto scontento perché magari i bambini non non apprezzano perché, o perché non sono abituati o perché proprio appunto non, non è di loro gusto il cibo, per cui come dicevano alcuni genitori magari è il caso di prevedere delle alternative. Eh, non lo so, poi credo che ci siano tanti casi, tipo che so, nel giorno del menù vegano, almeno nella scuola Pianel, era comparso, ironia della sorte, un vermicello, nell'insalata, per cui proprio... Sono cose che immagino succedono, e però. È carne, quindi, è infatti. Carne. E, eh, quindi per questo, cioè per quanto riguarda poi tutta la questione delle segnalazioni, anche alla luce del nuovo regolamento che è stato approvato per la rappresentanza cittadina delle commissioni MENS, non è ancora arrivato in comune? Ok, quindi in pratica sono uh, le commissioni mensili. Mi, mi, mi sembra di capire, poi non so, mi, mi dica lei, sono ancora in un limbo, e in ogni caso, anche se non, diciamo, il regolamento non è, non è ancora completato, l'iter volevo sapere un po' come vengono trattate tutte le segnalazioni e come, noi genitori, per dire che so, uh, scuola piana piuttosto che un, un altro, qualunque altro plesso scolastico, il genitore come fa a sapere quali segnalazioni sono state fatte e come è stato risposto. E poi attenzione, in ultimo, la questione delle diete particolari. Milano Ristorazione ha due tipi di diete, in conto sono le diete diciamo quelle per motivi culturali ed etiche, però continuano purtroppo ad accadere avvenimenti spiacevoli per quanto riguarda gli allergici. Volevo sapere eh, se Milano Ristorazione sta alzando la guardia perché comunque mi capita spesso di eh, incontrare diciamo, eh, persone che rilevano degli errori fatti dagli operatori e questo non è, non è assolutamente piacevole perché insomma ne va della salute certo. se non della vita purtroppo. Grazie. Eh, velocissimamente il genitore che voleva parlare. Ma veramente un, un, un Cioè, proprio un attimo. Noi non siamo contrari ai piatti che vengono messi nelle scuole, cioè il vegano, il cinese. Noi non siamo assolutamente contrari. Accettiamo questa cosa, accettiamo l'idea di mettere dentro questi piatti. Però che venga detto che noi siamo. Uh, quelli che non accettano il, il migliorare o far assaggiare dei bambini queste, questi menù non accettano assolutamente. Sono bambini piccoli e vi dico che i bambini piccoli non hanno bisogno di assaggiare questi piatti, come i bambini delle elementari, c'è il bambino che lo mangia e c'è il bambino che non lo mangia, ma non siamo chi a non accettare queste idee. Anzi, se ci sono delle idee nuove per i bambini è importante. Cioè siamo primi noi genitori che ci mettiamo prima lì. Quindi non diciamo scusate, stupidate. Grazie. Posso? Grazie. Eh, no, cerchiamo di tenere toni. Eh, siamo riusciti per tutta la sera quasi a tenere toni. Eh, ecco, nessuno qua dice le stupidate, ognuno dice eh, ciò che pensa. Grazie. Posso? Buonasera, sono Lorena Caravaglios della Scuola Piana e della Primaria e volevo dire che da noi riprendendo sempre rilarciandomi alla questione del menu vegano non è che il menù non sia stato mangiato o quasi totalmente buttato perché non è stato accettato, dipende anche come si cucinano le cose per esempio da noi è arrivato il couscous senza la, la salsa di zucca adesso non ricordo esattamente che cosa fosse e per cui non è stato né la questione del broccolo né l'insalata che non apparteneva al menù vegano ma erano proteine e ci poteva anche stare ma è proprio è arrivata la roba cucinata malissimo Secca, il custus appallottolato pallotto, a per cui insomma era la, ma... la, yeah. la scuola primaria Pianel Poerio. Carlo Poerio, sì, no, di no, dite il nome delle perché la vediamo Carlo Poerio di Apianel. Tant'è che eh, i genitori abbiamo, cioè volevamo addirittura come genitori, istituire un piccolo sondaggio tra i bambini. Eh, per capire il gradimento dei cibi, perché i nostri bambini si sì, mangiano pochissimo, nel senso cioè non mangiano mai il pasto completo, ma o mangiano primo o mangiano secondo e si butta veramente tantissimo. Grazie per l'intervento. Eh, io volevo solo prima di dare la parola alla dottoressa Iaco no, per le risposte accennare a, a un problema. Allora, nel momento in cui tutte le domande che riguardano i rimborsi in caso di sciopero. Eh, i pagamenti eh, non riguardano la Milano Ristorazione, ecco e vi dico il perché perché ormai vent'anni di commissione questa cosa va imparata. la Milano Ristorazione percepisce dal Comune una quota fissa a pasto e basta, tutto quello che il fatto che riscuotano a pasto erogato e il, il, il, il comune eh, fanno opera di riscossione per il comune ma non eh, decidono le tariffe non hanno niente a che vedere queste sono cose che a livello politico si decide in consiglio comunale quindi eh, suggerirei di lasciare fuori tutta questa tranche del discorso che affrontiamo quando eh, faremo venire qui in eh, l'assessore Cappelli perché è una cosa che riguarda l'educazione e il bilancio non, non riguarda la Milano Ristorazione la quale percepisce una quota fissa a pasto erogato per lei percepirlo che ci sia l'abbonamento mensile che ci sia la tariffa quotidiana eh, fa lo stesso perché non è una decisione che prende la Milano la ristorazione. Questo lo chiarisco così evitiamo eh, di perdere tempo in questo, in questo discorso. Grazie. Prego. Tante domande. Partierei prima di tutto per i genitori che sono quelle che, che ritengo più cioè, importanti rispettarle tutte, ma ovviamente il tema è più diciamo. Eh, forti, sentito per i genitori eh, noi non si molto già eh, in questi giorni pubblicare sul sito appunto l'assicurazione sul tema della provenienza dei prodotti già sul nostro sito dei prodotti che noi acquistiamo vuol dire che peraltro eh, come potete vedere in quell'elenco lì sono riportate sul nostro sito sia la provenienza eh, sia ma anche per regione eh, ma non, noi non riusciamo ad arrivare dalla dichiarazione etichetta non riusciamo a dire se arriva da Salerno piuttosto che... Però nello specifico noi abbiamo, eh, domani troverete sul sito perché abbiamo finito oggi la raccolta delle dichiarazioni dei nostri fornitori e questo è il pacchetto, eh, nonché un elenco dove sostanzialmente dalle dichiarazioni ricevute e dai controlli che noi possiamo mettere in atto attraverso le dichiarazioni, e attraverso la lettura dei documenti di trasporto, delle, delle etichette e dei prodotti che vengono consegnati, sostanzialmente dalla campagna, ma insieme alla provenienza, Lombardia, Marchia, Abruzzo, Toscana, Calabria, Lazio, Sardegna, abbiamo la fornitura di eh, insalata di quarta gamma fresca e verza di quarta gamma del produttore La linea verde natura.com. Ehm, che in questo periodo non è stata consegnata, o meglio noi non abbiamo cioè, potrebbe provenire da una di queste, di queste regioni ma allo stato attuale della campagna noi non abbiamo ricevuto forniture di insalato di quarta gamma per il resto mele, arance, pere, banane, uva, carote fresche, finocchi freschi, zucchine quarta gamma, broccoli quarta gamma, carote quarta gamma, patate quarta gamma Trattate a più di quinta, quinta gamma, polpa di pomodoro bio, polpa di pomodoro bio, polpa di pomodoro, verdure surgelate di eh, fagioli, riselli, zucchine e capolfiori, sono tutte di provenienza di regioni italiane ma non campania, Qui domani poi, abbiamo questo, dovete vedere, sono qua e domani riusciremo a proprietare sul sito. Mi i pomodori? Pomodori, la allora, con su... l'indicazione campagna invece? No, no, no, no. Sul Sul sito pomodoro campagna. In... Ah, i pomodori, i i pomodori freschi non ci sono nel menu invernale, quindi non. Beh, ok, eh, okay. ma ovviamente il è estivo entrerà in vigore ad aprile dell'anno prossimo, ovviamente sì, faremo le verifiche, faremo in modo che non. Di non acquistare in quella zona, eh. ok? Sì, e per tutte invece le eh, provenienze indicate come Italia in modo generico? Qua è indicata in Italia, ma quello che vi stavo è eh, no, specifico, a parte che in alcune ci sono anche in alcune regioni. In alcune in sì, ma non in tutte. Allora, andiamo, vuole che le vediamo una per una? No, no se, se vuole sì, la esatto. cosa che noi chiedevamo proprio dove è indicata come eh, provenienza solo l'Italia. Che vengono anche le regioni. Però se fosse come regione, eventualmente in una di queste indicate, la campagna non è previsto che venga detto il comune. Esatto, ho capito. Eh, correttamente. Sì, sì. Come mai? Sì, sì. Perché non, cioè, la provenienza può essere tipica, cioè, può essere indicata per legge la frutta fino alla regione di provenienza perfetto, nel caso in cui qualcuno lo volesse invece sapere in maniera specifica, vista appunto la problematica della terra dei fuori noi l'abbiamo appena chiesto queste abbiamo le dichiarazioni che si riferiscono anche alle zone, quindi a Campania zona Salerno, piuttosto quindi verranno indicate le zone da, da domani sì, sì, sì okay. sul sito. noi produciamo le dichiarazioni che abbiamo ricevuto quindi poi garanzia, noi ovviamente dobbiamo, non riusciamo ad arrivare fino cioè non possiamo andare in campagna e andare a vedere se il produttore quale... Se, se dobbiamo... il produttore dice vero, mi eh, insomma, voi sì. diciamo so. che indicherete a seconda di quello che vi diranno i produttori la zona di provenienza, poi che sia quella o meno, insomma... È... No, è no, garanzia di un produttore, la allora, verdura ci mancherebbe anche perché se lo fa con una pubblica amministrazione sono fuori il giorno dopo e, um, le regioni sono indicate cioè per legge devono indicare la provenienza cioè Italia e la regione verifica. ok, okay. questo è di legge per cui sulle cassette se lei va a, nelle nostre cucine troverà le cassette con l'etichettatura con su scritto eh, eh, Italia eh, Sicilia piuttosto che una regione d'Italia questo è di legge. Ok, Beh, quindi da domani dove ci sarà la scritta Italia sul vostro sito noi sapremo anche da quale regione. Ho capito correttamente no. no. no. Questa, questa tabella qua, non ci sono le regioni comunque ci sono già indicate per alcuni prodotti. In riferimento alla frutta e verdura noi abbiamo chiesto garanzie ai nostri fornitori che non provenissero dalla cosiddetta terra dei fuochi e ci hanno dato, quindi ovviamente dove ci hanno detto che non, che non comprano in campagna, ci hanno detto quali sono le riconfermate le, le regioni di provenienza, che peraltro sono quelle che poi trovate sulle etichette. E quindi da domani questa cosa che sta dicendo lei sarà sul sito. La troverà sul sito. Per cui sì, dove c'è scritto i campi lei ci scrive nome. e noi. No, no, perché appunto per cui dove ci sarà scritto Italia, da domani sapremo quali sono le regioni no. No. Eh, no, siamo punti a capo per cui di quello che era no, mi scusi, non ho capito. Quindi vorrei capire con chiarezza dove c'è scritto l'indicazione in soltanto la parola Italia, come si fa a capire da quali regioni provengono. Io sul sito nelle news con l'argomento prodotti provenienti dalle terre dalla terra dei fuochi ci sarà un comunicato dove diremo. Ah. Applicheremo le eh, dichiarazioni dei nostri fornitori dove in realtà dovremmo anche chiedere un, un liberatorio, vabbè comunque faremo un comunicato spero chiaro e soddisfacente per dove diremo le, le cose che le ho detto adesso. La tabella materia prima rimane così, chiaro, perché queste sono dichiarazioni aggiuntive rispetto a quelle che sono le indicazioni di legge che noi dobbiamo riportare, perché se ci mettiamo tramite il prodotto è. Beh, è importante. <ride> no, certo, certo, <ride> capisco perché, che no, però è fondamentale. No, C'è cioè, una rintracciabilità di filiera che alcuni fornitori ci garantiscono, ma dire, non stiamo a riportare tutta la, tutta la filiera. E è questo proprio che è fondamentale per non ah, per è per tutti i lavori, ma se già ce lo abbiamo noi, comunque per poi ho visto che sì, senere, guardi, le facce mi... eh, no, sì, si, si una cosa velocissima. Vabbè, è E volevo chiedere quello che abbiamo visto così, c'è cioè cartaceo da qualche parte? no ho una cosa faccio. Ok, grazie gentilissima. Eh, MilanoRistorazione.it Milano scusate, quindi per, per, perché io domani dovrei comunicare alle mamme e non solo eh, una risposta chiara. Per cui per quanto riguarda i pomodori provenienti dalla campagna che entreranno nel menu estivo, voi farete una comunicazione in cui garantirete che i pomodori non verranno presi dalla campagna sì, perfetto Grazie. e in queste news quindi la salsa di pomodoro ide, cioè le materie prime nonostante la salsa di pomodoro venga confezionata per ipotesi a Reggio Emilia, le materie prime si deve no, non si può, mi perdono si deve, perché queste terre sono inquinate con rifiuti radioattivi quindi, questa tanto per frittere, cioè chiudere l'argomento. Fornitore brio di ehm, polpa di pomodoro. Oggetto provenienza e materia prima per linea rossa. Dice: Qual presente si dichiara la provenienza del pomodoro bio utilizzato per la produzione della polvere di pomodoro da agricoltura biologica fornita a Milano Ristorazione? In dettaglio, trasformatore opoe, marchio Cavicchi, Fusti e Bag in Box, origine materia prima pomodoro, Emilia Romano. Trasformatore Rispoli, marchio Brio. Lattina da 400 grammi e da 2500 grammi, origine materia prima pomodoro, Puglia e Basilicata. Questo è chiarissimo. Okay. Perfetto, quindi per Seguirà, già... breve una... Scusi, non Seguirà breve una relazione sulla del lotto di produzione con specificati i nominativi delle aziende produttrici della materia prima e la relativa certificazione. Più o meno a breve quanto? Non si sa in un di compito. No, mi perdoni, però a noi questo interessa sapere. Cioè, io capisco che. Capite bene che la questione è di questi giorni, dire, non è di. Beh, insomma, saranno almeno vent'anni che eh, se ne parla, però a prescindere di questi giorni, diciamo di conoscenza pubblica, perché alcune trasmissioni lo hanno reso plateale pubblico, è una questione che si conosceva da tempo. Per cui, a breve. Eh. Okay. Grazie. Prego. Oh, no. oh, no. oh, no al ah, da Emilia, eh, apre, esatto. un attimo. Anche sulla mozzarella e il latte, dobbiamo la mozzarella. È tagliata, scusate. È, certo. Anche sulla mozzarella si certo. può fare lo stessa, la, la stessa, stessa, stessa, stessa, stessa, stessa indagine stessa stessa. Stessa no. su moltissime esempio. Dobbiamo dare modo alla regione. Una cosa velocissima perché le domande sono Saperire... ma anche quattro scuole volevo sapere se i li pomodori vanno li solo no. da Emilia o si, altri posto che hanno i pomodori i pomodori arriva solo da Emilia o c'è altri posso che no, adesso Emilia, Puglia e Puglia adesso arriva solo Emilia, da... Puglia e eh, adesso dobbiamo dare al modo alla Presidente Iacono di rispondere alle altre domande perché altrimenti sì, lasciamo... Sì. Sì. Sì. Sì, Allora, me menu vegano, così menu vegano, menu speciale, menu dell'integrazione. Sì. Sì, allora, sull'esito del menu vegano eh eh era un po' sotto l'occhio di tutti e eh che non è andato come noi speravamo. Eh, la qualità mi sembra che era buona, giustamente come diceva la, dice la signora, dove abbiamo avuto un maggiore gradimento e dove ovviamente la cucina ha preparato non un couscous ma un piatto di grano saraceno con crema di zucca e il tofu per quanto abbiamo cercato di eh, camuffarlo come se fosse un formaggio e eh, non... Non è stato comunque gradito perché il goccino di salsa di soia, dandogli quel marroncino ha fatto sì che il bambino, insomma, non, non l'abbiamo abbiamo spiegato. Sì. Noi pensavamo sì. che il tofu poco saporito potesse essere comunque fatto tocchettini, cioè ci abbiamo pensato, l'intenzione era buona, poi non è andata bene, ovviamente anche noi non ha fatto piacere che tanto cibo sia andato nella spazzatura, sicuramente di questa esperienza faremo tesoro e come diceva la signora sicuramente se vogliamo andare a proporre un piatto molto caratterizzato come è stato in occasione del menù vegano ne proporremo uno solo e non tutto meno. menù e perché quella, questa scelta considerata così estrema e intanto eh, come composizione intanto avevamo già fatto i tre menù tre menu che li avevano preceduti che è stato il menu cinese che è la popolazione più rappresentata in ambito scolastico a seguire il peruviano e il lombardo l'abbiamo lo volutamente messo tra i due eh, ha previsto nel primo piatto sempre riso, riso alla cantonese, riso alla milanese, riso non mi ricordo più come e sui tre menu abbiamo fatto cioè, come secondo piatto la coparetta alla milanese per il menù lombardo e il pollo nel menù cinese e nel menù purtroppo pollo e riso sono i prodotti maggiormente disponibili sul nostro pianeta e quindi ricorrono più facilmente anche in quanto cosiddetto cibo del povero. Quindi essendo un menù vegano abbiamo detto ovviamente non volevamo fare una pasta al pomodoro perché non sarebbe stato riconosciuto come menù vegano siamo stati, abbiamo diciamo, dato fiducia forse un po' troppo ai nostri cuochi per quanto riguarda, ma senza nemmeno dare colpa, nel senso che fare un menu nuovo, eh, anche se avevamo fatto delle prove, appunto non ha dato lo stesso esito dappertutto. L'intenzione, oltretutto, a questo menu aveva consentito di poter appunto, eh, gestire buona parte delle diete speciali, perché andava bene per i tolleranti allati, per i celiaci e quindi davano l'occasione di includere tutti i bambini che normalmente eh, quando facciamo queste menu eh, cosiddetti speciali o dell'integrazione per motivi di sicurezza sanitaria rimangono esclusi da questa cosa. Faccio presente che stiamo parlando di 5 giornate su un totale di 172 giornate.